essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Io sono una coach, un insegnante e una formatrice nell'ambito della crescita personale e spirituale. Eh, mi ritengo esperta, esperta di energia in quanto la mia sensibilità mi ha aiutato a, a riconoscere un nuovo linguaggio, che è quello il linguaggio energetico, ok? Proprio in questo video andremo a parlare di energia secondo la legge dell'attrazione, va bene? Eh, per chi non conosce la legge dell'attrazione, la legge dell'attrazione è una legge universale secondo la quale i simili nei pensieri si attraggono, va bene? Eh, in realtà non si tratta solo di pensieri, ma di pensieri e di onde energetiche vibratorie che noi emettiamo all'esterno, attraverso cosa? Attraverso l'universo dei pensieri più le nostre emozioni va bene eh, quindi praticamente noi eh, attraverso un pensiero ben focalizzato un'emozione molto intensa siamo in grado di manifestare la nostra realtà e molti credono che questa sia magia o sia ehm, la solita eh, metafisica che viene raccontata da, da, dalle persone che studiano la new age in realtà questo è anche questo ma in realtà è una legge universale reale concreta che si manifesta proprio nel piano della materia noi siamo creatori della nostra realtà abbiamo già parlato in altri video del fatto che abbiamo una parte consapevole e una parte inconsapevole e che è quella che crea è proprio la parte inconsa cioè non inconsapevole la parte inconscia la parte più grande del nostro intero sistema però noi possiamo far sì che l'inconscio collabori a nostro favore se noi sappiamo come fare ok quindi è molto interessante parlare del discorso del concetto della riprogrammazione associato alla legge dell'attrazione perché alla fine quello che noi desideriamo è creare una vita felice una vita appagante la maggior parte delle persone non sanno come esprimersi eh, vorrebbero avere un miglior, un lavoro migliore guadagnare più soldi avere più amici avere un compagno di vita una compagna eh, e quindi non fanno altro che chiedere pregare alle volte però questo non avviene adesso in questo video andremo a spiegare il perché allora vorrei eh, raccontarvi anche delle mie esperienze di come la legge della trazione alle volte ha funzionato anche in un secondo e quindi veramente prove concrete che questa legge esiste allora io ho un desiderio mettiamo che questo desiderio questo, questo desiderio è rappresentato da questa crocetta e si trova qui in questo piano vibratorio. Ok, se io vibro qui in questa frequenza non riesco a raggiungere il mio desiderio, quindi è importante che le mie onde energetiche va bene, si innalzino nella frequenza del mio sogno del mio obiettivo del mio desiderio tanto è vero che l'arcangelo michele eh, ragazzi l'arcangelo michele cerchiamo di vederlo come una coscienza consapevole che ci aiuta anche nella manifestazione dei nostri desideri eh, non è un genio della lampada ma è un grande aiutante spirituale che quando eh, praticamente noi eh, siamo allineati le nostre intenzioni parole d'azione azioni, allineate a cose elevate che possa essere anche abbondanza economica che possa essere eh, amicizie nuove un compagno di vita come ho detto prima l'importante per lavorare con l'arcangelo michele è che tutto sia in allineamento con l'amore e senza violare eh, le leggi eh, delle leggi universali quindi senza forzare degli eventi perché chi forza gli eventi pratica altre arti invece noi stiamo eh, praticamente creando consapevolmente la realtà che vogliamo in allineamento all'amore ripeto eh, per l'arcangelo michele anche la manifestazione di abbondanza economica è amore quando noi creiamo per avere una vita migliore una vita più agevole una vita più felice una vita più abbondante quindi cerchiamo di non confondere l'arcangelo michele con alcune credenze ehm, eh, popolari o religiose che a qualche livello ci possono far confondere e quindi magari crediamo che l'Arcangelo Michele predichi la povertà. Ecco, io lavoro a stretto contatto con la frequenza dell'Arcangelo Michele già da più di 12 anni, vi posso garantire che l'Arcangelo Michele eh, parla di abbondanza. Potete ascoltare il processo del perdono su YouTube dove, ehm, dove c'è una canalizzazione in cui l'Arcangelo Michele parla proprio di questo argomento. Va bene, ora ritorniamo alla legge dell'attrazione. Quindi, secondo la legge dell'attrazione i simili nei pensieri si attraggono. In realtà si attraggono anche i simili nelle emozioni, va bene, nei pensieri. Quindi quando io vibro a una certa frequenza e un'altra persona vibra a una certa frequenza, ecco che poi l'universo ci fa incontrare. Questo può essere sia in una relazione di lavoro, in una relazione di amicizia e in una relazione d'amore, va bene? Però eh, molte persone si chiedono "Ma perché io quell'evento quella persona negativa perché noi creiamo ehm, creiamo abbiamo due attrattori principali va bene allora la prima eh, il primo attrattore è io posso creare la mia realtà attraverso questa frequenza amore paura ok quindi voglio dire se io sono vittima di un evento negativo dove sono stata ad esempio bullizzata è perché eh, consciamente o inconsciamente sono una persona che ha, paura, ha delle paure sono una persona eh, che ha delle insicurezze eh, sono una persona che eh, a qualche livello sta vibrando in una frequenza attraverso la quale eh, sto attraendo eh, il carnefice quindi la vittima a qualche livello attira carnefice eh, sono cioè ragazzi personalmente ho avuto esperienze di questo tipo dove io sono stata vittima di alcune circostanze e mi prendo tutte le mie piene responsabilità non era una cosa che io volevo consciamente ma che a qualche livello a livello inconscio è stata attratta va bene quante volte abbiamo detto quando ci è capitato qualcosa di brutto perché mi è successo questo è tutto ha un perché superiore e io questi insegnamenti li ho già dati in precedenti video dove è fondamentale il processo del perdono, dove è fondamentale il lavoro su di sé, dove è fondamentale allineare l'inconscio alla parte consapevole perché quello che crea è l'inconscio. Se noi abbiamo dei programmi. Dei potenzianti nel nostro sistema dell'inconscio, noi possiamo creare delle realtà sfavorevoli a nostro favore. Se noi abbiamo dei programmi potenzianti allineati al nostro volere, noi possiamo creare la realtà che vogliamo e questa è una legge universale. La legge dell'attrazione va bene. Allora ripeto: come c'è veramente, veramente tantissimo da dire com'è che noi attiriamo una circostanza un evento una persona nella nostra vita eh, diciamo che se noi creiamo inconsapevolmente le cose capitano a caso e molte persone notano che nonostante passino degli anni dei mesi alle volte capitano delle situazioni con persone con circostanze diverse molto simili come il cricetto eh, che eh, continua a camminare dentro la, la ruota che gira gira gira è sempre la stessa storia eh, sembra un teatrino che, dove si presentano personaggi diversi ma circostanze molto simili alle precedenti bisogna spezzare l'incantesimo come riprogrammando il nostro inconscio allora io ho un desiderio perché noi arriviamo tutti tutti Spirituali non spirituali, new age eh, religiosi, noi arriviamo tutti a un punto quando esperienziamo nella nostra vita anche esperienze abbastanza eh, turbolente forti. Le cose sono due o ci risvegliamo alla spiritualità e quindi decidiamo di prendere in mano la nostra vita, decidiamo di agire nella direzione dei nostri sogni e di diventare creatori consapevoli e quindi usare la legge dell'attrazione dell a nostro favore, ok? E, e facendo questo è un grande lavoro spirituale quindi io quello che vorrei cercare di spiegare agli amici di connessione angelica è che riprogrammazione significa lavoro su di sé significa io creo la mia realtà io non sono più vittima degli eventi va bene come che come che si crea la realtà nella legge dell'attrazione noi dobbiamo vi faccio le, cioè è un, si tratta di un pensiero più un'emozione Ok? Con una grande carica energetica, però noi possiamo vibrare qui nell'amore o nella paura. Quindi se siamo creatori inconsapevoli, molto spesso possiamo vibrare qui e quindi creare delle circostanze negative nella nostra vita. Se siamo creatori consapevoli, cerchiamo di mm, vibrare qui nell'amore. Cosa voglio dire? Se io ho il desiderio di guadagnare 5.000 euro al mese, eh, devo avere dei pensieri positivi riguardo al denaro, può succedere però che nel mio sistema di credenze ci sono delle credenze molto negative, religiose, spirituali eh, cose che ho imparato a scuola, dai genitori, dal telegiornazione però mettiamo prima di parlare di resistenze e del perché non, mettiamo, non riusciamo a creare la realtà che vogliamo facciamo finta che le tue credenze sono allineate al tuo desiderio quindi io voglio guadagnare 5.000 euro al mese, non ho credenze limitanti quindi tutto è allineato provo gioia nell'affermare che sto guadagnando questi eh, questa cifra quindi mi alleno ringrazio come che questa cifra è già qui questa è una è una delle tecniche de, eh, per mettere in pratica la legge dell'attrazione grazie perché guadagno 5.000 euro al mese provando gioia ma come faccio a salire in questa frequenza molte persone che affermano grazie perché guadagno 5.000 euro al mese Nel, nell'affermare una cosa del genere sentono una resistenza quindi non riescono a, eh, a sentire che è possibile guadagnare 5.000 euro al mese ecco perché bisogna fare un lavoro di liberazione delle resistenze al processo di manifestazione attraverso l'eliminazione della resistenza l'energia fluisce liberamente e se io vibro nella stessa frequenza dei miei sogni e dei miei desideri, nulla impedirà all'universo di farmi manifestare quella circostanza, quell'evento e eh, eh, quel desiderio nel piano della materia e ve lo, ve lo spiego in due parole per essere più semplice. Ripeto, se io penso, se io sento gioia e amore allineato in maniera allineata a ciò che io penso, la mia frequenza entra in risonanza con l'oggetto dei miei desideri. L'universo si muove. Più velocemente per farmi manifestare questo desiderio e ci vuole un po di allenamento è come andare a correre tutti i giorni va bene naturalmente per poter praticare la riprogrammazione non ci vogliono 5 minuti al giorno e poi tutto il giorno penso negativo no ci vuole un po di allenamento affermazioni positive più gioia ehm, registrare le affermazioni positive ascoltarle più volte al giorno ringraziare per ciò che ho già e ringraziare per quello che desidero come che ce l'ho già quindi è sentire nel presente un evento futuro come se si è già manifestato nel presente questa è la legge dell'attrazione e la legge per manifestare la legge dell'attrazione però molte persone non sanno come fare ragazzi le tecniche sono tantissime sono veramente tante io ne uso due o tre associate con logo Healing e veramente sono strapotenti perché ripeto io ho Faccio scrivere alle mie eh, allieve, alle mie clienti tutti i desideri, una lista di desideri come che li hanno già manifestati nel presente, quindi eventi futuri già presenti. Un esempio. Grazie perché ho comprato la casa dei miei sogni. Entro il entro il 31-12 2021, vi faccio l'esempio. E cosa faccio? Affermo, grazie perché ho la casa dei miei sogni entro il 31-12-2021, sono felice, sono piena di gioia e provo gioia. Per molte persone questo è difficile. Ecco perché interviene il logo sealing, che è una tecnica da me, mh, ideata da me, eh, veramente eh, creata grazie all'aiuto dell'Arcangelo Michele, dove praticamente vengono eliminate tutte le resistenze e dopodiché si lavora per salire eh, nel livello energetico e provare gioia più volte al giorno più picchi di gioia io riesco a provare durante il giorno in relazione ai miei desideri e più riesco a toccare questa frequenza la frequenza del mio sogno e del mio obiettivo e quando non esisterà più resistenza il desiderio si manifesterà è la legge allora vi racconto un episodio eh, positivo, iniziamo col positivo, che potrebbe sembrare una fesseria. Quando tu inizi a, a vibrare nella frequenza dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi, succede questo, l'intero universo si muove e accadono delle sincronicità divine dove tutto si connette e dove tutte le persone sembrano voler aiutarti a realizzare i tuoi progetti. Ok? un esempio decido di, eh, di eh, fare un mazzo di carte e ultimamente ho pubblicato anche dei miei video eh, su youtube sono andata a cercare persone abbastanza eh, es esperte in materia e non sono riuscita a riscontrare un esito positivo in questo senso eh, ma eh, portando il mio progetto all'esterno nel mio video delle carte praticamente nei video che faccio settimanali della lettura delle carte mentre persone molto competenti si sono proposte eh, a me per aiutarmi in questo questo progetto. Poi ultimamente vi faccio un esempio: eh, praticamente eh, fare una vendita di una casa, eh, ma non ho il tempo materiale per potermene occupare. Eh, ho, chiesto, ho chiesto ma anche con una semplice eh, preghiera, eh, se mi potevano aiutare, se l'Arcangelo Michele e gli angeli mi potessero aiutare in questo, ho iniziato a ringraziare come che la casa era già venduta. Ok, eh, diciamo che si stanno muovendo tutte le sincronicità divine, è arrivato a me addirittura eh, il, un, il, come si dice, mh, la titolare di eh, un'agenzia immobiliare, non sono stata nemmeno lì a cercarla, è lei che ha cercato me e mi ha detto guarda che la tua casa è proprio eh, ha la, la, le caratteristiche delle case che stanno cercando i miei clienti e sembrano piccoli miracoli ragazzi, funziona così la legge dell'attrazione quando ho fatto il quadro delle visioni. visioni di persona che volevo incontrare ragazzi nel giro di pochi giorni questa persona l'ho incontrata ed è stata proprio questa persona a cercarmi e ve ne potrei raccontare mille di, di, di situazioni quando veramente le frequenze sono alte arriva di, di tutto nell'amore perché, ripeto, esistono due Uh, due cariche magnetiche è eh, l'amore e la paura tu dove vuoi vibrare adesso vi racconto un po' di paura mm? ok senso nel senso che anni fa quando ancora non conoscevo la legge dell'attrazione, questo è per farvi capire quanto siamo potenti noi esseri umani eh, c'era un'amica che praticamente aveva avuto un incidente un tamponamento, Grazie niente a di grave incidente le ha ricevuto un, un risarcimento di 2500 euro ancora ero molto giovane eh, lavoricchiavo, però eh, sinceramente una cifra del genere mi avrebbe fatto comodo il mio desiderio, in silenzio senza dirlo a nessuno, è stato quello qu quanto vorrei che accadesse anche a me così eh, potrei pagare questo pagare quello, comprarmi quello comprare quell'altro, senza tenere in conto tutte le conseguenze negative che comporta un tamponamento e dolori alla cervicale ragazzi attenzione a quello che pensiamo e a quello che sentiamo comunque voi non ci crederete nel giro di pochi giorni ma su un mese io mi ricordo è stata proprio una cosa immediata io ho fatto eh, il tamponamento sono stata tamponata ho ricevuto il risarcimento sì quanti mesi sono stata a letto con i dolori? Quanto sono stata male? Ragazzi, io lì sono rimasta scioccata, mi sono anche un po' spaventata, però ancora non conoscevo la legge dell'attrazione. Quando ho iniziato a studiare la legge dell'attrazione ho detto, ecco perché mi è successo. Piccolo particolare, siamo molto bravi a tirare le cose negative perché la maggior parte delle persone purtroppo sono programmate al negativo. Da dove? Siamo stati programmati da bambini a scuola ci hanno insegnato sempre le cose un pochino negative diciamo la verità non ci hanno insegnato a essere felici se a scuola insegnassero queste cose molto prob probabilmente ci sarebbero adulti più felici bambini e adolescenti più felici non credete comunque senza eh, chissà magari un domani ci saranno le scuole dove insegneranno ai bambini queste cose e, e quindi cosa volevo dire eh, la televisione ci programma il anche internet stesso ci programma, eh, ne dicono di tutti i colori eh, sul covid, sui vaccini, su questo, su quello, qua bisogna usare un po' di discernimento anche eh, su quelle che sono le notizie che andiamo a cercare, piuttosto che guardare un uh, telegiornale che mi mette l'angoscia, magari leggo un libro istruttivo, ecco qua davanti non ne ho, però ci sono veramente tanti libri che eh, ci aiutano a crescere dentro, a cambiare il sistema di credenza, a capire che veramente, se noi cambiamo la nostra mente e le nostre emozioni, noi possiamo cambiare letteralmente e completamente la nostra realtà esterna, perché tutto ciò che è fuori è una proiezione del nostro interno e non viceversa se in questo, in questo momento della tua vita tu ti trovi in una situazione veramente eh, drastica, brutta, negativa ti devi completamente disconnettere con l'esterno, entrare dentro di te, pregare, va bene perché tutto questo è molto spirituale ragazzi e una volta che raggiungi la tua pace interiore inizi a dire cosa vuoi dalla vita, cosa io voglio ma ricordati bene, anima infinita, l'universo non risponde a quello che vuoi, risponde a quello che sei. Cosa voglio dire con questo? Che l'universo risponde a come tu vibri, a chi tu sei ora. Se io cambio quello che io sono, cioè se io in questo momento sono triste, io cambio la mia realtà lavorando per essere nella pace per essere nella gioia, io sono la gioia, l'esterno proietterà a me la gioia. Capite? Se io in questo momento sono povero, non ci devo pensare troppo, cambio le mie credenze, inizio a fare pensieri di ricchezza, inizio a sentirmi ricco, inizio a vibrare nella frequenza della ricchezza e prima o poi l'universo si inchinerà a te e questo è un percorso è un processo e bisogna lavorarci bisog e poi bisogna fare anche azione nella direzione dei nostri obiettivi quindi sono, gli step sono pensare perché il pensiero positivo c'è chi lo prende in giro e lo sminuisce e si sbagliano perché i pensieri positivi creano realtà positive ma devono essere associati unione di intenti emozione pensiero io penso sento e creo ok e sono io penso sento sono creo ok e agisco quando io sono energeticamente pronta in questa vibrazione, in questa frequenza, posso iniziare ad agire. Perché se io agisco, che ho delle credenze negative, magari faccio tanta di quell'azione e non accade niente, è perché a qualche livello ci sono dei pensieri sabotanti. E questo è il segreto della legge dell'attrazione quindi per eliminare le resistenze ragazzi io non ho sentito nessun video su youtube che spiega come eliminare le resistenze e ragazzi con logo ceiling è possibile e questo logo ceiling veramente così ti toglie le credenze negative i pensieri negativi le paure ti scioglie i blocchi ti scioglie tutte queste cose e poi si può lavorare per ed è un qualcosa che ti rimane che ti rimane una volta che tu impari come si fa è come dire imparo ad andare in bici io ti insegno come coach eh, energetica ti insegno questi piccoli passi tu, poi eh, tu con me è come un bambino no? che sta guidando la bici con le rotelline io ti aiuto un po' a guidare la bici con le rotelline, poi sarai in grado di togliere le rotelline della bici e saprai pedalare da solo, da sola, e sarai in grado di veramente di manifestare i tuoi sogni. La legge dell'attrazione è una legge che funziona, è potente. Naturalmente, il principio essenziale, secondo gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele, è che tutto sia allineato all'amore e non a danneggiare né te stesso né gli altri. Quindi, quello che io insegno nel, nel, nelle mie. Lezioni di coaching è creare e diventare è aiutarti a diventare un creatore consapevole della tua realtà in nome dell'amore, senza danneggiare nessuno, nemmeno te stesso, nemmeno te stessa. Quindi, creare una realtà che ti dia: eh, non so, vuoi raggiungere il successo? Bene, ma che ti dia appagamento, che ti dia gioia, che ti dia perché sono queste le emozioni che noi dobbiamo provare nel manifestare i nostri desideri ok bene io spero di essere stata abbastanza chiara fatemi tutte le domande che volete sulla legge dell'attrazione sulla manifestazione potete chiedermi ciò che volete scrivere i vostri commenti e io vi risponderò attraverso un altro video io vi saluto vi ringrazio a presto ciao ciao